Raga sto vedendo cose strane Allora praticamente qua ci sono i mob Devo accendere la luce Praticamente sono entrato in questo mondo misterioso Oh mio dio Cioè parlando in poche parole Sono spawnati tutti qua i mob Questa cosa è abbastanza strana E allora io direi di iniziare a fare delle cose Praticamente questo mondo è pieno di misteri strani Infatti se vedete qua C'è una cosa molto strana quelle sono le mie teste Fermi tutti Come si permettono Raga Allora Se vedete la mia schiena è questa qua Quelle sono le mie teste Ma come si permettono di mettere le mie teste di là Oddio santo Mi sono ghivato della carne Ma perché raga Più che altro perché non dobbiamo perdere tempo Ad andare a cacciare gli animali Qua dobbiamo andare a cacciare altro Ma che cosa sono queste Oh, oh mio no no no no no, non lo posso far vedere questo su youtube raga non posso farlo vedere credo di aver capito però cosa siano quelle cose purtroppo allora cerchiamo di andare in quella cosa uh, dove avevo detto vediamo se riesco a saltare nell'acqua però non posso se ci sono sti mostri del volecciolo. massimo l'unica cosa che mi viene in mente è tipo quella di Eh, ma no ma vedete che sti qua però mi seguono raga No, no, no, raga, raga, raga, questi qua mi seguono. Ma voi siete fuori di testa? Ma sti qua, tipo, sono demoni venuti da. da, da, da dal sottoterra. Ma che caspita è sta cosa demoniaca, sto biome? Allora, cosa faccio? C come posso andare senza morire? Sen senza morire, senza morire, perché c'è un creeper, io l'ho visto. No, raga, l'ultima volta che ho fatto vedere questa cosa YouTube mi ha fatto vedere Cioè, mi ha, mi ha fatto proprio il sederone Per, dire, per dirla in questo modo, dai Perché eh, Non posso far vedere queste cose Cioè, forse è troppo anche per YouTube eh, beh Però io non vorrei farle vedere Solo che mi spawnano davanti Non è colpa mia se mi spawna del ketchup Ovviamente è ketchup, sappiamo tutti che è ketchup um, Caro creeper, aiuto Va bene, almeno A Almeno sei esplode No, tu non esisti, se io non ti vedo tu non esisti Tu non esisti, tu non esisti, tu non esisti, tu non esisti, tu non esisti, tu No, no, no, no, ti prego Vai via, vai via, vai via, vai via, vai via Scusate, allora, mi stanno venendo le lacrime come vedete Ma perché io ho visto da lì in fondo, dalla foresta, queste teste Qui... Vai Via Immediatamente No raga ho paura Allora sì lo so Non dovevo farlo Ma mi sono ghivato anche l'armatura Perché sennò questo Posto è veramente è Difficile Allora analizziamo Indaghiamo un attimo i misteri Che ci sono qua Ma che cosa sei tu brutto Mostro Ma che schifo raga C'è un mistero che però Non so se posso fare Raga Cioè De, capite voi Capite Io non posso farvi vedere di più Perché Youtube poi dopo Davvero Se la prende Molto male Cioè Proprio Mi fa fuori Cioè proprio mi, mi prende la mazza E me la dà in testa Cioè Finché non capisco Che non posso farvi vedere Queste cose Ma perché Cioè Effettivamente Sono esagerate Questi misteri Che ci sono Ci sono in questi mondi Perché Ci sono questi misteri Cioè Chi è che li ha ideati Cioè Chi, chi... Ma poi, cioè, cos'è che è successo effettivamente Che queste cose che vedete qua Avete capito, capitemi perché non posso nemmeno dirlo e Perché uh, ci sono, come sono successe Dovremmo capire la storia di, di, di queste cose Scrivetemi nei commenti se devo invitare dei miei amici Per capire la storia di questi, questi mondi Se volete, oppure preferite che magari faccio video da solo Come preferite Ricordatevi di lasciare like. Tanti, tanti, tantissimi. Fatelo proprio ora. Vai. Proprio ora. E noi ci vediamo per altri misteri.